Ciao a tutti, eccoci con la seconda parte del video sul digiuno eh, come avete visto dal video precedente ehm, ho appena registrato i saluti del video eh, della prima parte e adesso vi racconto un po'. allora intanto eh, oggi è domenica 13 marzo Purtroppo, sono troppo scadente a fare queste cose, eh, mi sono dimenticato di girare il video all'inizio del, del digiuno, che è cominciato lunedì 7 marzo, eh, quindi il 6, domenica 6, ho finito le scorte di cibo che avevo, quindi non ho più niente, eh, e quindi appunto lunedì ho cominciato il digiuno. Ehm, purtroppo ho dimenticato di pesarmi eh, lunedì, quindi eh, non ho un punto di partenza. Però vabbè, comunque mi sono pesato ehm, oggi, quindi domenica e eh, oggi il peso è 72 e mezzo quindi ho perso parecchi chili eh, quindi eh, 4 chili e mezzo può essere dunque da 77 76, 75, 74, 74, 73 sì, 4 kg e mezzo ho perso 4,5 kg in questa settimana cioè dall'ultima volta che mi sono pesato quindi dal peso che avevo indicato nel video precedente allora, devo dire una cosa eh, che mi sono reso conto di cui mi sono reso conto. Allora, questo digiuno lo sento molto di più, uh, veramente molto di più, uh, che quello precedente. Quindi, eh, um, intanto quello precedente eh, è stato un po' di anni fa e, e in quel periodo eh, non mangiavo così poco come mangio adesso eh, normalmente cioè adesso mangio meno normalmente come vi ho, vi ho accennato nel video precedente faccio la spesa con da 22 a 26 euro più o meno 28 eh, sempre, tutte le settimane quindi quello che compro ovviamente in quantità limitata insomma faccio praticamente un solo pasto che si possa chiamare completo ma che non lo è al giorno e quindi ho sottovalutato credo questa cosa qua cioè sto stavo già mangiando un po' troppo poco per poi mettermi a fare un un digiuno e quello che mi è successo in questa settimana eh, devo dire, non è che mi piace molto, perché un, c'è una cosa che forse non ho specificato, se non mi ricordo, eh, forse non ho specificato nel video precedente, è che l'ultima cosa che voglio è eh, rovinare la mia salute, perché la mia salute è l'unica cosa buona che ho eh, ultimamente, quindi... Ehm, a parte ovviamente la vista, i denti, però a parte quello, tutto il resto è sempre stato più che buono, cioè la salute l'ultima cosa che voglio fare è rovinarmi la salute quindi non so, sono un po' in dubbio nell'andare avanti con la dieta rispetto all'altra volta Um, mi sono sentito immediatamente subito molto affamato um, anche perché comunque anche quando mangio diciamo normalmente mi rimane sempre fame perché mangio poco quindi smettere di mangiare um, non, è, non, non è passato inosservato al mio corpo um, l'altra volta invece per 13 giorni non ho mai avuto più di tanta fame ok perché mangiavo mangiavo di più mangiavo in due pasti pranzo e cena eh, magari non moltissimo però due pasti sono meglio che uno come ho fatto fino a poco fa diciamo fino a prima di cominciare questo esperimento quindi ehm, Un'altra cosa che mi è capitata eh, più di una volta ho, eh, mi sono sentito soprattutto i primi giorni, cioè il secondo e il terzo giorno, quindi il martedì e mercoledì, ogni tanto mi prendeva una un indolenzimento generale del corpo che è quello che io sento normalmente se ho qualche linea di febbre eh, quindi questo per esempio mi ha preoccupato perché io mh, difficilmente mi ammalo, cioè non mi ammalo mai e e sapendo che la febbre è un messaggio che il corpo dà che c'è qualcosa che non va, eh, mi sembra ovvio che il corpo si stia lamentando della dieta, del, del digiuno, no? Quindi, questa è una delle cose che mi ha, mi ha preoccupato. Poi, però, da um, giovedì in poi fino ad oggi non mi è più capitato. Però, sono molto, molto, molto debole e mi viene sonno spesso eh, cos'altro insomma sono in generale molto affaticato senza fare niente di particolare ok per questo devo dire che ehm, non so se riuscirò nella mia del mio intento, che è quello appunto, come ho detto nella prima parte, di eh, fare il digiuno eh, battendo il mio pre precedente record di 13 giorni, perché eh, se già mi sento così adesso, ehm, non so quanto sia prudente andare avanti, eh, ci proverò, perché comunque voglio provare, però devo stare attento appunto, tengo la mia salute e quindi non voglio che ehm, che mi si rovini per un gioco alla fine perché eh, è questo alla fine eh, vero è che eh, in effetti al momento non ho soldi per comprare cibo però è vero anche che lo posso trovare ehm, lo sto rifiutando addirittura in questi momenti perché c'è una, una questione praticamente eh, a una delle mie sorelle quella che abita di fianco al, alla mia ex casa qua dove sto registrando eh, portano del cibo lei ha del, degli amici che lavorano in una istituzione che fornisce cibo a, a, a persone che ne hanno bisogno però gli avanza il cibo e quindi eh, per non buttarlo via un po' lo tengono questi volontari e un po' lo danno ad amici e lei è, un, è una di queste e a lei avanza anche a lei perché comunque gliene portano tanto ehm, lei ovviamente mancandomi cibo mi ha offerto di condividerlo con me proprio perché gli avanza io siccome invece voglio fare il digiuno, gli ho detto no, guarda, non adesso, magari dopo. Per cui appena io deciderò che ehm, voglio smettere col digiuno, che sia perché sento che non va, oppure che sia che ho passato i 13 giorni e quindi ho provato eh, cosa vuol dire, eh, comunque il cibo lo posso trovare facilmente. Ehm vedremo, vedremo come andrà a finire eh, una cosa che ho pensato è che in, in effetti eh, questo esperimento mi è molto utile è una cosa che non, non mi era venuta in mente prima ci ho pensato quest, questi giorni eh, mi è molto utile perché fare qua questo esperimento vuol dire farlo in una condizione in cui se eh, ancora non avrò soldi per acquistare cibo ma eh, voglio smettere il digiuno appunto mi dà la possibilità di trovarne ok se dovesse succedermi invece quando sarò in giro con il camper eh, sarà una, di, una situazione diversa perché non ne potrò trovare non avrò parenti vicini che possano aiutarmi quindi sapere ora eh, come potrebbe essere fare una cosa del genere cioè rimanere senza soldi e quindi dover digiunare un certo periodo è più utile farlo qui quindi è un esperimento eh, molto utile per me per capire appunto eh, anche il fatto di provare queste sensazioni la febbre, eh, l'indebolimento eccetera vorrebbe dire eh, sapere già cosa mi aspetta se dovesse capitarmi quando sarò in giro quindi è un esperimento effettivamente molto utile Comunque a parte questi discorsi eh, voglio concludere questo spezzone di video dicendo che eh, ci proverò ancora. Allora sono solo sette giorni in cui eh, ho, da, da, da quando ho cominciato, quindi la dieta la, il digiuno com, quindi è cominciato appunto come ho detto lunedì, siamo a domenica. Eh, Voglio andare avanti ancora un po', vediamo, eh, deciderò mano a mano perché effettivamente mi sento molto debilitato rispetto al normale, io normalmente sono abbastanza insomma, pieno di energia, eh, non è il caso di adesso, <ride> anzi ehm, adesso per esempio spesso me ne, mi metto a, a fare qualche pisolo, qualche... No, che normalmente quando, prima di questo periodo o non facevo o se lo facevo dormivo magari un'oretta poi mi svegliavo naturalmente, eh, stamattina per esempio ero particolarmente debole mi sono messo un attimo a letto, eh, mi sono svegliato tre ore dopo, quindi è ovvio che eh, l'energia mi manca, e un corpo senza energia non risponde bene a, ad agenti esterni per esempio, quindi eh, in effetti sono un pochino preoccupato, non tanto, però un pochino preoccupato, quindi sto att molto attento a quello che mi succede, a quello che sento, e interromperò immediatamente il digiuno se sento qualcosa di un po' troppo fuori dal normale però vabbè comincio, con, continuerò vediamo fino a quando riesco ad andare avanti direi per questo spezzone è tutto eh, per voi ci vediamo tra poco eh, per me eh, ci sentiremo tra qualche giorno non lo so magari a metà settimana prossima eh, con magari aggiornamenti mi peserò di nuovo e tutto il resto uh, al prossimo spezzone ciao ciao eccomi in un nuovo spezzone questo è un aggiornamento doppio di uh, mercoledì 16 e di domenica 20 oggi è domenica 20 di nuovo Uh, mercoledì mi sono dimenticato di fare il video però mi sono ricordato di pesarmi comunque per prima cosa volevo dire che nello spezzone precedente mi avete visto un po giù di corda <ride> diciamo um, in quello quello spezzone è stato girato eh, domenica mattina eh, poche ore dopo ho trovato una ho, cer ho cercato e ho trovato eh, i sintomi della eh, disidratazione quando li ho trovati eh, mi sono preoccupato molto di più di quello che si vede nel video perché erano esattamente i sintomi che stavo sentendo. Eh, approfondirò questa cosa che è molto importante, ho scoperto grazie a questo esperimento che è molto importante nel prossimo spezzone. Quindi in pratica appunto domenica pomeriggio eh, cercando in internet e trovando i sintomi della disidratazione ho capito che quello che stavo soffrendo in termini di sintomi erano proprio dovuti a quello e ehm, con la disidratazione non si scherza per niente eh, non solo perché è veloce ma può essere mortale, quindi um, bisogna fare molta attenzione. Ovviamente immediatamente già da um, domenica pomeriggio, quando ho scoperto questa cosa, ho cominciato a bere di più, e um, quindi già da domenica appunto, uh, lunedì, martedì e mercoledì, Uh, ho bevuto una quantità di acqua tre volte superiore, più o meno, a quella che prima bevevo. Uh, poi appunto approfondirò questa cosa perché credo sia importante un approfondimento sulla disidratazione, soprattutto per chi vive in camper. Uh, Comunque l'ultima cosa che uh, serve sapere è che mercoledì io mi sono pesato mercoledì pomeriggio sera, adesso non ricordo bene e pesavo 71,5 e veniamo a domenica 20 marzo mi sono pesato di nuovo domenica 20 e il peso era 66,7-66,8 Una cosa molto importante è che avendo passato eh, ormai una settimana bevendo di più tutti i sintomi della disidratazione, cioè tutto quello che sentivo, è passato. Quindi adesso sto molto meglio. Eh, non ho più l'affanno che avevo, che si vede anche nel video in alcuni momenti mentre parlavo. Non ho più nessuno, comunque, nessuno dei sintomi. Poi dei sintomi parlerò appunto. Eh, quando approfondirò l'argomento proprio però da oggi eh, da domenica forse anche ieri sabato però non, non sono sicuro comunque da oggi di sicuro comincio a sentire invece eh, dei fastidi allo stomaco eh, con fastidi intendo cose lievi ehm, una specie di non direi un crampi ma una come si potrebbe dire un principio ecco di crampi allo stomaco e in alcuni momenti ma sempre lievemente dei leggeri dolori ma che durano pochissimo pochi minuti e poi passano quindi eh, niente di grave penso, però comunque di sicuro un messaggio chiaro <ride> che manca cibo, ovviamente, e che il corpo se ne sta lamentando. Come ho detto fin dall'inizio ho subito sentito fame, perché già mangiavo poco prima, quindi questo mi dice che... Eh, mi conferma quello che avevo accennato che probabilmente questo non era il periodo più adatto per fare un digiuno, perché già avevo fame prima, ehm, e quindi la fame si sta facendo sentire. Okay. La mia intenzione iniziale era di eh, portare avanti il digiuno più di 13 giorni, essendo oggi domenica siamo al 14 giorno ma in realtà la mia eh, volontà era quella di portarla a un po' più di eh, 13-14 giorni volevo teoricamente arrivare fino a 20 eh, non credo di poterlo fare eh, non penso sia prudente e sarebbe un rischio inutile quindi Credo che uh, se non cambia niente, se le cose stanno come stanno adesso, vorrei terminare uh, martedì uh, 22, credo che sia martedì, sì, oggi è 20, 21, 22, sì, martedì 22 vorrei terminare il digiuno, portando i giorni a 16 in tutto, anche se come dicevo avrei voluto farne di più. Eh, siccome appunto comincio a sentire ancora più la fame e comincio a sentire qualche fastidio allo stomaco, non voglio esagerare. Quindi visto che ho deciso che martedì 22 sarà l'ultimo giorno di dieta quindi ricomincerò a mangiare mercoledì eh, mi peserò di nuovo eh, martedì martedì sera martedì pomeriggio sera farò quindi un nuovo spezzone eh, appunto re registrato o martedì sera o mercoledì in giornata in cui riporterò gli ultimi dati compreso il peso eh, e quello che sento ma questo sarà um, in uno spezzone nella terza parte insomma in, uno in, una, in un terzo video eh, voglio fare un terzo video perché eh, ci tengo particolarmente ad approfondire la questione del digiuno e, e quel discorso uh, occuperà un po' di spazio, quindi preferisco uh, interrompere questo video qui, fare uh, l'ultimo aggiornamento nel prossimo spezzone e poi concludere il prossimo video con uh, i ragionamenti su quanto ho imparato da questo esperimento che è tantissimo Uh, e uh, il risultato uh, finale diciamo, no, della, della questione quindi per, per questo video è tutto appuntamento alla terza parte sul digiuno su questo esperimento uh, ringrazio tutti delle, delle visualizzazioni e dei, degli eventuali commenti e uh, un saluto per ora al prossimo spezzone, ciao!